Ciao a tutti! Oggi prepareremo risotto al salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso carnaroli, salmone affumicato fatto a pezzetti, acqua, dado bimbi vegetale, cipolla, olio evo, vino bianco, sale, pepe, prezzemolo tritato e panna da cucina. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo l'olio chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Siamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il riso. E lo facciamo tostare per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Dal foro del coperchio aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare per un minuto. 120 gradi, anti-orario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua, il dado. un pizzico di sale e il pepe mescoliamo a fondo con la spatola per smuovere i chicchi mi raccomando questa operazione è molto importante per evitare che il, il riso si attacchi sul fondo del boccale chiudiamo con il coperchio il misurino Facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo adesso la panna, il salmone. mescolare delicatamente. Continuiamo a cuocere per 3 minuti 100 gradi antiorario, velocità 1. Il riso è pronto. Impiattiamo, spolverizziamo con prezzemolo tritato e servire. Risotto al salmone! Grazie e alla prossima ricetta!